Allora adesso proviamo come, come lezione a vedere un problema oltremodo comune eh, che parzialmente l'avevamo già accennato la, le volte scorse ed è il problema del commesso viaggiatore, travel, travel salesman problem. E questo è un problema estremamente noto, ha il vantaggio di essere estremamente semplice da dire ed estremamente complicato da risolvere, ha una quantità di applicazioni enorme e si presta molto bene a capire effettivamente come, funziona, come funzionano gli algoritmi ricorsivi che cercano di eh, scoprire un una, di esplorare lo spazio delle possibili soluzioni o meglio di enumerare in modo sistematico tutte le possibili soluzioni questi vengono anche chiamati come algoritmi di backtracking ricorsivo talvolta e, eh, e di come è possibile in modo molto semplice aggiungere alcuni, alcuni accorgimenti che permettono di migliorare le performance di questi algoritmi allora l'idea del problema del commesso viaggiatore, il traveling salesman problem è quello di eh, un omino che deve visitare un certo numero di città facendo vedere la sua mercanzia e tornare a casa alla fine. Quindi l'obiettivo è visitare tutti, tutte le varie città eh, facendo, il meno, facendo globalmente il cammino minimo. Nella teoria dei grafi questo può essere visto come un, il problema di trovare il ciclo emiltoniano minimo su un grafo pesato a volte orientato, a volte non orientato. Quindi eh, ogni coppia di archi, ogni, ogni, copia, ogni arco ha un peso, ed è il quanto mi costa percorrere quell'arco, e io voglio trovare un percorso che tocca tutti i nodi del grafo, un cito che tocca tutti i nodi del grafo e che il peso che abbia peso minimo. Il, eh, vengono classificati come problema del, del commesso viaggiatore anche a volte il problema di trovare il percorso e in ogni ciclo, ma questo è un, è un dettaglio uh, le applicazioni sono molteplici, a parte quelle più, più scontate di effettivamente trovare un percorso su un certo numero di città e tornarsene a casa alla fine, noi possiamo avere il problema ad esempio di eh, trovare di abbiamo il problema di eh, tirare i fili all'interno eh, degli apparecchi quindi vogliamo minimizzare la lunghezza dei fili che dobbiamo, che dobbiamo tirare abbiamo, possiamo avere il problema di eh, trovare qual è la serie ottimale di una serie di eventi ad esempio se io posso immaginare una qualche misura che mi spieghi che mi che mi dia un indice di qual è la distanza fra due eventi consecutivi, eh, io posso cercare qual è la sequenza che minimizza questa distanza globale, quindi ho una serie di punti nel, nello spazio e riesco effettivamente a metterli in ordine, nell'ordine migliore. Eh, problemi del commesso viaggiatore sono analoghi al commesso viaggiatore, sono affrontati in, in, chi si, in chi si occupa di eh, sequenziare il DNA, ad esempio o eh, anche eh, qual è l'ordinamento ottimale di una serie di lavori. Se io posso pensare a una qualche misura di distanza che mi indica quanto mi costa da una macchina attrezza, attrezzata per fare un certo tipo di lavoro, cambiare l'attrezzaggio e eh, prepararla per fare un altro tipo di lavoro, a questo punto il problema del commesso viaggiatore significa trovare la sequenza di eh, lavori ottimale in modo da minimizzare il tempo che io passo a attrezzare e modificare la mia macchina. In generale tutte le volte che, ho, che io riesco a trovare una qualche misura di distanza fra due stati e, e che io voglio minimizzare, il, con, il problema del commesso viaggiatore mi permette di trovare la sequenza, la sequenza ottima. Ricordate che i grafi, sono usati in realtà per una quantità di problemi enorme e non bisogna limitarsi ad immaginare al grafo come qualcosa che rappresenta dei punti su una mappa e la distanza fra due vertici, la distanza fra i punti di questa mappa. Una, il problema del commesso viaggiatore in pratica può essere reso infinitamente più complicato. Per cui ad esempio un'estensione molto, un molto, molto comune è quella di ad esempio, pensare che i nodi possono essere raggiunti soltanto in alcuni ben precisi intervalli di tempo. Per cui io posso immaginare di avere una serie di eh, camioncini che devono portarmi, portare dei pacchi o consegnare dei pacchi su una serie di nodi, non ne ho uno solo, quindi, ma ne ho più di uno, e i nodi possono essere raggiunti soltanto in certi precisi istanti di tempo quindi ho un vincolo aggiuntivo. Se ritorniamo a quello che avevamo fatto nelle primissime lezioni del corso, la teoria della complessità, il problema del TSP è un problema NP-hard e quindi vuol dire che è almeno tanto difficile quando è il più difficile problema in NP. Vi ricordo che NP significa che eh, viene risolto in tempo polinomiale da un automa non deterministico. Il, questo, il, un modo per risolvere il problema del commesso viaggiatore, come molti problemi di NP, come molti problemi NP è quello di dire enumero tutte le possibili soluzioni e fra queste la soluzione ottima è quella che ha peso minore. Allora, enumerare tutte le possibili soluzioni, dal momento che io sto parlando di un ciclo, eh, dil, con cui affronto i vari nodi, l'ordine con cui io affronto le mie città vuol dire provare tutti i possibili ordinamenti. Provare tutti i possibili ordinamenti è un, un compito, eh, il, il numero di tutti i possibili ordinamenti è n fattoriale e quindi se io mi metto semplicemente a considerare tutte le possibili permutazioni ottengo una complessità che ho grande di n fattoriale. Se provate a, a, a plottare O grande di n fattoriale vi rendete conto che in pochissimo tempo la, la, la retta sale quasi verticale e quindi vi ricordo la notazione O grande per noi praticoni sta a significare quanto il problema è scalabile e il problema del commesso viaggiatore non è scalabile. punto. Non appena il numero di nodi aumenta io non riesco più a risolverlo con un approccio esatto. Uh esiste un algoritmo abbastanza vecchio che è riuscito a risolverlo ha dimostrato che è risolvibile con una complessità che è n quadro 2 alla n eh, se provate a disegnarlo è una retta altrettanto brutta cioè una, è una funzione altrettanto brutta che sale su molto velocemente ma effettivamente un pochettino più piano dell'n fattoriale e eh, il risultato per quanto ne so eh, migliore teorico è di un certo Weginger non so come si pronunci, del 2003 che è riuscito a risolvere il problema del TSP in modo esatto con una complessità di 1.9999 alla n. Vi rendete conto è molto prossimo a 2 alla n e comunque stiamo con delle complessità che non sono, non sono scalabili perché 1.999 alla n o 2 alla n comunque cresce troppo in fretta perché è un problema di dimensioni grosse sia accettabile. Allora, <coughs> quindi noi ci, ci mettiamo in una, in una posizione di eh, affrontare un problema che sappiamo non essere scalabile, quello che facciamo quindi è un, un esercizio teorico in gran parte perché sappiamo che questo, questo l'algoritmo che adesso proviamo non è un algoritmo che possiamo, che possiamo utilizzare quando il problema ha delle dimensioni accettabili. E il tipo di algoritmo che proviamo comunque a eh, mettere in piedi e a, a implementare qui è un, un algoritmo di forza brutta, prova tutte le eh, possibilità, quindi si mette lentamente, inumera in modo sistematico tutte le possibili permutazioni e all'interno di queste ovviamente ce n'è uno che ha il peso minore, quella è la soluzione, la permutazione che ha il peso minore. Vedremo che il vantaggio di usare una procedura ricorsiva per fare questo, è, i vantaggi in realtà sono due, fondamentalmente uno è che eh, si scrive estremamente in, in fretta e una procedura ricorsiva per risolvere il commesso viaggiatore è una decina di righe, una manciata di righe, quindi è molto veloce da scrivere, molto veloce da scrivere significa minore probabilità di errori e poi vedremo che eh, si presta bene a delle ottimizzazioni che non riducono la complessità teorica però il più delle volte ci permettono di ridurre effettivamente il tempo che noi utilizziamo per risolvere il problema tutto sommato mi aspetto che non, che non vi ricordiate benissimo quello che avevamo fatto con la, con la ricorsione e quindi comunque lo, lo, lo rivediamo allora in questo momento noi stiamo usando la ricorsione come idea di esplorazione, esplorazione di uno spazio di ricerca. Quindi immaginate di eh, avere una serie di decisioni, di dover prendere una serie di decisioni nella costruzione della soluzione e eh, non avete abbastanza informazione per sapere quale sarà il risultato finale di ognuna di queste scelte. Ma il voi sapete che la, la, tutte le soluzioni alla fine vengono, sono fatte da aver preso scelte diverse in questi punti, in questi vari punti di scelta. E la ricorsione ci permette un, uh, un sistema metodico per provarle tutte, in modo per, per essere sicuri che alla fine proveremo tutte le, ricorsi, tutte le possibili soluzioni, quindi proveremo tutte le possibili scelte. Uh, Limitando in, modo, limitando in modo accettabile diciamo, l'utilizzo di memoria, quindi non abbiamo bisogno di generare tutte le possibili soluzioni e poi controllarle, ma abbiamo in qualche modo una, funzione, una, una procedura che ci permette di generarle una dopo l'altra, quindi man mano noi generiamo tutte le possibili soluzioni. L'idea è quella di partire in un certo punto e andare avanti in ognuno di questi punti di scelta. Io posso prendere una decisione oppure un'altra, alcune di queste strade finiranno perché non mi porteranno a nessuna. a nulla, a un certo punto mi bloccherò e non saprò più come andare avanti, altre arriveranno fino in fondo e usando la ricorsione io sono capace di esplorare per intero questo. Questo che viene, talvolta, che viene spesso chiamato l'albero della ricorsione non viene fatto vedere da sinistra a destra, ma viene fatto vedere con la radice in alto e le varie possibili soluzioni rappresentano le foglie. La procedura ricorsiva, la procedura ricorsiva, perché poi una sola ne abbiamo fatta e una sola continuiamo, continuiamo a farne, è fondamentalmente una procedura assomiglia a una, a una ricerca in, in profondità, se le avete, avete viste. Allora, diciamo, l'idea di base è una, la procedura ricorsiva, come primo passo controlla se è arrivata a una soluzione. Questo di nuovo non è quello che si fa nei corsi di informatica di base, però andando avanti... Il, Possiamo anche permetterci di, di, di sgarrare su alcune regole, ed è talmente importante controllare che la procedura ricorsiva sia finita che il controllo è, è il caso di farlo come prima, prima parte, prima cosa. Se non ho finito ancora la procedura allora semplicemente entro in un ciclo in cui tutte le scelte che posso fare nel punto in cui sono arrivato dal mio percorso, una alla volta la faccio. E torno e poi richiamo la procedura ricorsiva. Tutto questo funzionerebbe perfettamente se tutte le variabili fossero interne alla procedura ricorsiva cosa che invece non è per ragioni di spazio e di efficienza e queste procedure ricorsive quasi sempre si appoggiano su delle strutture dati esterne quindi abbiamo una grossa quantità di variabili globali e <ride> La procedura è leggermente modificata. Diciamo, dobbiamo tener conto di queste, di queste variabili globali. Per cui io quando controllo se ho trovato una soluzione, se l'ho trovata, allora aggiorno delle variabili globali che mi dicono ad esempio qual è la miglior soluzione che ho trovato fino a quel momento. E quando entro nel ciclo, se non sono ancora arrivato a una soluzione, quando entro nel ciclo per cercare di capire come andare avanti, quindi inizio ad esaminare tutte le possibili scelte, allora faccio la scelta, quindi modifico le variabili globali, chiamo ricorsivamente la procedura e una volta tornato indietro dalla procedura in qualche modo smonto la scelta che ho fatto. Allora, Questo smontare la scelta che ho fatto viene spesso chiamato backtrack. Backtracking, Comunque, io devo riportare le mie strutture dati globali nello stato precedente a quando ho fatto la mia, la mia, la mia scelta. Vi ripeto che eh, quando si scrivono procedure, quando si inizia a scrivere procedure ricorsive, i primi due errori che si fanno, l'errore più comune in assoluto è sbagliare la eh, procedura, la condizione di terminazione per cui la mia ricorsione non termina e a un certo punto, meglio, non termina come vorrei, a un certo punto termina perché l'ho fatta troppe volte e ho riempito lo stack. E il secondo errore più comune è sbagliare qualcosa nel backtrack. Quindi io non rimetto completamente a posto la situazione nelle variabili globali, alla chiamata successiva iniziano a succedere delle cose strane e la mia procedura ricorsiva non funziona correttamente. Quindi questa è la procedura ricorsiva che noi cercheremo di fare per il eh, TSP. Esattamente questa, che è esattamente la stessa procedura ricorsiva che abbiamo visto tutte le volte che abbiamo parlato di ricorsione in, in aula. Facciamo un'altra piccola parentesi su quella che sono, quello che è il, la struttura dei dati. Allora, noi abbiamo bisogno di un grafo perché il TST è definito su un grafo eh, con, con Fulvio avete visto i vari tipi di grafo che, sono, che è possibile eh, rappresentare con, eh, e memorizzare con la, la JGraphT Allora, avete visto che ce ne sono alcuni che sono diretti e altri che sono non eh, orientati e altri che sono non orientati Abbiamo visto, che ce, ne, avete visto in realtà, che ce ne sono di pesati e non pesati, a noi servono ovviamente quelli pesati, direi diretti tutto sommato, uh, diretti e pesati. E poi abbiamo visto che i grafi in realtà si dividevano in uh, simple, multi, pseudo graph e poi avevamo dei, dei grafi che, non erano, che, che ci permettevano di avere dei loop, ma non permettevano di avere degli archi multipli. Per il TSP la cosa che secondo me conviene utilizzare è questo grafo qui, che è un grafo diretto pesato, quindi non accetta eh, cicli, ovviamente perché se non accettasse cicli il, il TSP non sarebbe possibile, non potrebbe essere... Eh, risolto su questo grafo è orientato ed è pesato e abbiamo il nostro grafo qui dichiarato e a questo punto quello che eh, possiamo iniziare a fare come, come esperimento e ad esempio metterci dentro una serie di eh, informazioni abbastanza, abbastanza a caso diciamo. eh, tenete presente che il TSP di solito è definito il problema del TSP è di solito definito su eh, grafi completi grafi completi vuol dire che fra qualunque coppia di eh, nodi Uh, comunque esiste un arco uh, il, uh, questo permette di semplificare fondamentalmente la, la, la scrittura del codice almeno a noi qui permetterà di semplificare la struttura del codice quindi anche noi uh, affrontiamo il TSP su un grafo completo uh, un'altra caratteristica del TSP è che uh, può essere definito su grafi in cui vale la disuguaglianza triangolare allora, se il TSP è definito su grafi in cui vale la disuguaglianza triangolare, ovvero sia il, il peso dell'arco AB più il peso dell'arco BC è sicuramente maggiore o uguale del peso dell'arco AC, allora esistono delle euristiche particolarmente belle e particolarmente efficienti. Questo ovviamente è sempre vero se noi stiamo parlando di strade, autostrade e punti su una mappa. Potrebbe non essere assolutamente vero se noi rappresentiamo il, con un grafo e con i pesi del grafo delle altre informazioni, come ad esempio quanto due oggetti sono simili, il tempo di attrezzaggio di una macchina oppure quanti metri di carta da parati io devo buttare per riuscire a aggiuntare due, due, due pezzi, che un'altra Un'altra un applicazione del TSP è quella di minimizzare gli scarti nel, nel, nel costruire una sequenza di, di, di carte da parati. Quindi direi che in prima approssimazione consideriamo un grafo eh, completo orientato e non preoccupiamoci della disuguaglianza triangolare. Abbiamo probabilmente bisogno di un uh, elenco di nodi, di una lista di nodi. A questo punto possiamo eh, diciamo inizializzare il nostro, il nostro grafo e quindi semplicemente generiamo a caso una serie di nodi che chiamiamo N0, N1, N2 eccetera e poi costruiamo i vari, i vari archi. nostro array di nodi e aggiungiamo il nodo nel nostro grafo vertice perfetto e una volta generati i nostri nodi, 10 è un numero abbastanza piccolo, abbiamo un, un grafo con una, con una decina di nodi, <coughs> riempiamolo e mettiamo tutti il, gli archi, costruiamo un grafo completo senza cappe, ma i capi sono, sono irrilevanti nel TSP perché non avrebbe nessun senso perdere tempo per rimanere nello stesso nodo. Quindi eh, costruiamo l'insieme di tutti gli archi mettendogli un, un qualche... Eh, <coughs> peso casuale il peso di un arco io devo prima creare l'arco e successivamente posso assegnargli un peso quindi se volete farlo in due posso anche fargli un passo solo e qui l'arco che io ho creato appena creato nel nodo posso crearlo al momento come peso, gli posso mettere un peso casuale per mettergli un peso casuale ho bisogno della mia solita eh, classe random che adesso vado a dichiararmi che dichiaro in realtà eh, inizializzando il seme in modo da avere esperimenti ripetibili. Questo, mi raccomando, è un suggerimento che vi do, se dovete fare dei programmi che usano eh, numeri casuali al loro interno, finché state sviluppando il codice, mettete un seme noto, in modo da avere l'esecuzione che si ripete ogni volta uguale a se stessa, se no riuscire a debagare è abbastanza complicato. peso avrò rn next double e diciamo un po' più grande diciamo 100 in questo modo io sono in questo modo io ho creato il mio grafo 10x10 completo e eh, con pesi casuali sul <coughs> occhio che non ho eh, ok e il, il, il mio grafo di 10 nodi con tutti i suoi 10x10 eh, archi sul, eh, e tutti quanti assegnandogli un peso casuale. Allora iniziamo a pensare a com'è la, eh, eh, com la procedura per calcolare il TSP sopra questo, sopra questo grafo. Allora, mostrando di essere privi di fantasia, la chiamiamo TSP. Non ha nessun parametro e eh, semplicemente cerca di, eh, viene chiamata ricorsivamente, cerca di costruire un passettino alla volta il nostro, il nostro percorso. Allora, quali sono le strutture dati di cui abbiamo bisogno in memoria perché eh, per questa procedura funzioni? allora ci serve sicuramente tenere in memoria una qualche, una qualche indicazione su qual è il eh, percorso trovato fino a quel momento quindi la mettiamo qui allora avremo bisogno di una eh, di memorizzare il percorso che cos'è il percorso? Allora, se voi guardate la eh, libreria JGraphT, i percorsi in realtà sono delle, eh, delle liste di archi. Questo perché? Perché eh, deve essere in grado di gestire la libreria eh, quando io ho un multigrafo, e quindi fra la stessa coppia di nodi, fra la stessa coppia di, di, di, di vertici, io posso avere più archi, il mio percorso deve includere un determinato arco. Quindi... Per poter gestire i multigrafi la JGraphT T definisce i percorsi come sequenze di archi. In realtà questa è una complicazione che a noi tutto sommato non serve e quindi nel nostro caso noi possiamo definire un percorso semplicemente come una lista di, eh, come una lista di, di nodi, di, di, di, di vertici e il vertice è eh, identificato dalla stringa che contiene il nome del vertice per cui vertice uguale stringa quando ho creato il grafo qui ho detto che i vertici sono stringhe quindi una lista di stringhe e questa contiene il percorso che io sto costruendo fino a quel momento quindi In realtà, in realtà dopo. È una, eh, voglio utilizzare la procedura ricorsiva per trovare un minimo, quindi non basta tenere traccia di qual è la soluzione su cui io sto lavorando in quel momento. Quindi la soluzione che io sto costruendo un passettino alla volta, ricordate che la procedura ricorsiva è come un, un, un ragnetto che va avanti e intanto scrive su una lavagna. La lavagna è condivisa, contiene tutte le variabili comuni e condivise e, e quindi io devo sapere qual è la situazione del percorso che sto costruendo. Ma siccome questo è un problema di minimo e non mi basta fermarmi quando trovo una soluzione, devo anche segnarmi qual è la soluzione ottima trovata fino a quel momento, in modo che la mia procedura ricorsiva, il mio ragnetto, quando arriva alla fine e ha trovato una nuova soluzione, a quel momento lì è in grado di eh, controllare se la soluzione trovata, l'ultima soluzione trovata è migliore della migliore trovata fino a quel momento ed eventualmente sostituirla, copiarla, fare qualcosa del genere. Quindi mi servirà anche una variabile che mi contiene il miglior percorso emiltoniano trovato fino a quel momento per quanto riguarda il, il peso del miglior percorso tutto sommato potrei ricalcolarmelo ogni volta però questo tendenzialmente è uno spreco di risorse per cui la cosa più saggia è effettivamente salvare da qualche parte qual è il peso del, eh, della mia soluzione migliore fino a quel momento. Ecco. E questo è la mia, il mio cammino miltoniano, la soluzione migliore trovata fino a quel momento man mano che vado avanti. Ho bisogno in realtà di altre soluzioni, perché se voi pensate all'albero all con cui io eh, affronto il problema del TSP, io ho davanti a me una, una serie di scelte, ad esempio io ho 10 nodi, parto dal primo punto, perché tanto è un ciclo che devo trovare, quindi qual è il nodo di partenza lo decido, ma il fatto di decidere non mi cambia nulla come primo passo avrò davanti a me quante scelte? 9 posso andare nei nodi dal 2 al 10 mettiamo che vado in 2 quante scelte avrò al passo dopo? 7 dal 3 al 10, se invece ero andato in 3, che scelte avrei avuto? sempre 7, 2 e poi dal 4 al 10 quindi in ogni, per, per, per caratterizzare in qualche modo la situazione in ogni punto io devo sapere quali sono i nodi, che ho già, i vertici che ho già eh, incluso nel mio percorso e quelli che non ho incluso sono quelli su cui posso scegliere di nuovo, questa informazione c'è perché se io ho il percorso in una variabile effettivamente io so quanto è lungo e so quali nodi ci sono però questo è un controllo che devo fare talmente spesso che ha senso mettere una struttura dati a parte per essere più veloci nell'accedere a queste informazioni e cosa di meglio che non una mappa che mi associa ogni eh, nodo, ogni vertice, a un flag che mi dice se quel vertice è stato già usato oppure no. Allora, nel main, quello che io dovrò fare in qualche modo è dire alla procedura... Eh, di, di, di partire una cosa molto comune quando uno ha procedure ricorsive è che il main in qualche modo sistemi a poco il main o comunque il chiamante sistemi tutte le variabili globali usate dalla procedura e poi gli dia la via una specie di calcio d'inizio la procedura, la, il main deve fare una sorta di calcio d'inizio per far partire la procedura quindi calcio d'inizio Per tutti i nodi, ma tolgo il fatto che il nodo sia stato usato, cioè segno che il nodo non è stato ancora usato. Quindi mi segno che il nodo non è stato ancora usato. Poi. string, sì. string. Okay. a questo punto devo dire che io parto da un certo nodo Allora per dire che parto da un certo nodo qual da quale nodo parto? dal primo è la cosa più semplice quindi eh, il mio sarà uguale. list String. poi metterò il primo il primo Nodo. e a questo punto devo segnarmi che il primo nodo è stato già utilizzato E a questo punto posso chiamare la mia procedura TSP. Quindi quello che io ho fatto nel main è stato dare il mio calcio d'avvio. Ho detto che tutti i nodi sono, possono essere usati tranne uno, il primo, il primo l'ho già messo nel cammino e adesso partiamo. Ricordiamoci qual è la forma dell'unica dell procedura ricorsiva che noi vediamo in questo corso prima domanda, ci chiediamo se ho finito e poi faccio il for per tutte le alternative che ho. Allora come faccio a controllare se ho finito? Beh. Posso pensare di avere una procedura, di avere una funzione che mi dice se effettivamente ho finito di eh, guardare tutti il tutti i vari, se ho finito di costruire il mio percorso. Allora, questa procedura dobbiamo scriverla. Come sarà questa procedura? Ma fondamentalmente possiamo farla usando il il, la mappa uh, used se esistono ancora delle, dei nodi, dei vertici che non sono usati, allora non ho finito se tutti i vertici sono stati usati allora ho finito Quindi, se esiste un vertice che non è usato allora restituisco falso, ovvero ossia, se uno dei nodi non è stato ancora usato, allora sicuramente non ho finito, non è completo, altrimenti restituisco vero. Spero mi perdonerete se non usiamo... Flag, abbiamo due punti di uscita da una funzione, ma l'importante è che sia leggibile e corta, quindi non, non dovremmo essere, avere più problemi di questo tipo a questo punto. Se ho completato, beh, bla bla bla, dovrò fare qualcosa uh, se non ho uh, completato, allora beh, se il mio TSP, se la mia se il mio lavoro sul TSP non è ancora completo che cosa devo fare? devo vedere quali sono i nodi che io posso ancora aggiungere allora niente di più comune nelle procedure ricorsive di avere questo eh, per ogni possibile alternativa trasformato in un FOR seguito da un IF e questa è una cosa estremamente comune non è l'unica, esistono sicuramente altri sistemi esistono altre cose però il FOR seguito da un IF è una cosa estremamente comune quindi forso tutti i nodi seguito da un if se il nodo lo posso ancora usare il vertice lo posso ancora usare allora, eh, queste due righe, il for seguito dall'if, rappresentano un modo per enumerare tutte le possibili alternative. Io sono arrivato in un punto e quante strade ho davanti a me? Beh, tutte le volte che entro in questo if, dentro il for, quella è una delle strade che sono possibili e che sono disponibili a me in quel momento. Allora, se questa è una delle strade disponibili allora che cosa devo fare? ma dovrò sicuramente aggiungere la strada al eh, dovrò aggiungere la strada al mio percorso quindi aggiungiamo N al mio percorso chiamiamo la procedura ricorsiva e a questo punto togliamo il nodo dal percorso dunque remove se non sbaglio Però se il, il nostro eh, path emiltoniano eh, in realtà lo definiamo subito come una eh, linked list... come linked list ho oh, le mie funzioni per rimuovere l'ultimo e rimuovere il primo remove last ecco qua a questo punto la linked list mi permette di rimuovere dal, dal fondo e rimuovere da, da, da, dall'inizio a, a mio piacimento allora <coughs> Cosa manca ancora qui? Non ho segnato il mio vertice come utilizzato. Quindi, Pro Dopo il TSP lo metto come falso. Quindi io qui mi segno che il nodo è stato già usato, chiamo la procedura ricorsiva del TSP, stampo, il dico che il nodo non è più utilizzato e tolgo un pezzo dal mio, eh, del mio percorso. Se è completato, cosa posso fare? Ma intanto proviamo soltanto per ora a stampare il mio percorso e già questo dovrebbe funzionare invece di 10 nodi riduciamolo su 4 nodi Già questo dovrebbe funzionare. Non fare ancora tutto però se un altro non piantarsi. Ed ecco qui effettivamente tutti i possibili percorsi. Quindi n0 n1 n2 n3, n0 n1, n3 n2, n0 n2 n1 n3, n0 n2 n3 n1, n1, n0 n3 n1 n2, n0 n3 n2 n1 tutti i possibili cicli perché eh, io considero n0 il punto di partenza e come ultimo passaggio da n3 torno a n0, quindi in realtà non sono n fattoriale ma sono n-1 fattoriali perché il primo non è, eh, non è significativo. Allora, dopo averlo stampato, a questo punto cosa dovrei fare? Devo controllare quanto pesa il percorso uh, che io sto considerando in quel momento e se è minore del percorso, del, del percorso ottimale che ho trovato fino a quel momento, devo sostituirlo al percorso ottimale. Allora, come faccio a capire quanto pesa un percorso? Vado a vedere quanti nodi è composto e vado a sommare i vari i vari nodi. Questa è un'operazione che eh, probabilmente mi trovo a dover fare un certo numero di volte nel, nel TSP, per cui perché non fare una funzione? Facciamo una piccola funzione che mi calcola il peso di un percorso. e quindi questo qui avrà bisogno di una lista di string, che è un percorso. Quindi prendiamo un'altra funzione e alla fine è quello che restituiamo. Eh, come faccio per eh, calcolare il peso? Beh vado a vedermi tutte le varie coppie, quanto peso, quanto eh, vado a vedermi tutti i vari passi e qual è il peso dell'arco che unisce eh, tutti, i vari, tutti, le varie, tutti i vari passi. Quindi. sarà uguale al peso più area che è il numero del mio grafo get edge weight e quindi per non stare a complicarmi troppo la riga posso calcolarmi prima l'arco questo è il tipo dell'arco get edge e questo qui sarà path get uh, t e path get t più 1 quindi il uh, faccio è vado a prendermi l'arco che unisce il nodo che trovo dalla posizione T del path alla posizione T più 1 poi vado a prendermi il peso di quell'arco e, quell e il peso di quell'arco lo sommo a V alla fine avrò il peso di tutti gli archi ricordate che stiamo eh, abbiamo bisogno in realtà noi stiamo parlando di cicli emeltoniani e non di eh, cammini emeltoniani quindi probabilmente ha senso anche una funzione molto simile che mi dice qual è il peso di un ciclo allora, qual è la caratteristica di un ciclo? Il ciclo ha la caratteristica che in fondo devo tornare al punto di partenza, quindi devo eh, aggiungermi un, un altro arco. Quindi... Alla Y cycle, lo boh, chiamiamo C. allora eh, questo qui iniziamo con il prendersi il, co il, il peso del percorso e a questo punto sommiamo in realtà anche il eh, l'arco per andare dall'ultimo al primo quindi qui è 0 e beh una lista ha sempre una funzione per prendere l'ultimo senza toglierlo, vi ricordate qual è? Peak potrebbe essere adesso è possibile farlo, esiste un metodo che mi fa questo, che mi restituisce l'ultimo elemento di una lista. Ve lo ricordate? Ma, va bene, questo comunque è quello che vogliamo fare. Vogliamo fare l'ultimo percorso dall'ultimo nodo al nodo di partenza. Allora, che cosa dobbiamo fare qui? Ma Qui dobbiamo controllare se il peso del ciclo emiltoniano che abbiamo trovato è maggiore del minore, voglio dire del peso del miglior ciclo emiltoniano trovato fino a quel momento. Quindi, calcoliamoci questo. Se W è minore di che cosa? Di quella variabile di cui non riuscirò mai a recuperare il nome questa. Allora, solo in questo caso qui io ho trovato effettivamente un percorso più corto di quello che avevo trovato prima. Allora cosa devo fare? Devo salvarlo. Se non sbaglio abbiamo come costruttore... Un costruttore che parte da un altro percorso e devo aggiornare, la, la lunghezza. Ok. E ma direi che a questo punto qui. E questo è l'unico caso in cui lo stampo. Manca, mi manca ancora qualcosa perché non ho inizializzato questa variabile qui, la lunghezza del cammino. Allora questo qui mi porterebbe alla mia procedura ricorsiva che non trova assolutamente nulla perché ogni volta che io entro dentro non trovo mai una, uh, un percorso che ha lunghezza minore di 0 e quindi non aggiornerei mai quindi questo fa parte di quello che sopra ho chiamato il kickstart e che cosa posso, a, che, a che valore posso inizializzarlo se non il più grande double questo vuol dire che la prima volta sicuramente qualsiasi percorso è più corto del più grande double come, come lunghezza, come peso, e quindi eh, viene aggiornato e quindi il tutto continua. Vediamo se ne trova se non altro meno. Ma facciamoci anche stampare. Facciamoci anche stampare il valore e vedete che effettivamente il valore, man mano che andiamo avanti, continua a scendere. Quindi noi riusciamo a, ogni volta troviamo tre percorsi, in realtà generiamo decisamente di più, però troviamo tre percorsi che sono migliori del, del percorso ottimo fino a quel momento, aggiorno la, la, la funzione, eh, aggiorno la mia eh, best path e inseriamolo ancora nel main per sincerarci di E vedete che effettivamente il, il percorso ottimale, il percorso ottimo non è ottimale, è proprio ottimo questo, viene restituito come eh, primo eh, parametro, viene restituito e viene copiato giustamente nella, nella variabile. potrebbe aver senso cercare di capire quanto tempo ci mettiamo a fare questa operazione mettiamo tutto compreso No, no dai fine stampiamo quanto tempo di quanto tempo abbiamo bisogno allora essere questo vediamo il tempo che io impiego è 0,004 secondi proviamo a, a ingrandire leggerissimamente il nostro e mettiamolo a 10 5 secondi per 10 nodi 5 secondi 11 nodi Già 11 nodi su questo computer che è tecnicamente un ferro vecchio, eh, eh, i tempi iniziano ad essere molto molto lunghi. Ricordate questo non è assolutamente scalabile come, come problema. Il, eh, se provate a plottare la funzione 2 alla n o 1,9999, in realtà qui noi stiamo, abbiamo un algoritmo che è eh, eh, fattoriale. come, come classe di complessità, vedete praticamente una, una retta, una, una curva che sale su quasi verticalmente eh, e quindi 11 ancora in un minuto ce la facciamo, 12 abbiamo 10 minuti per la fine della lezione, secondo me non, non riesce a risolverlo con 12. Quindi direi che possiamo fermarci qui, metto questo online e ripartiamo la prossima domani eh, prendendo questo e eh, facendovi vedere come è possibile senza modificare la complessità in alcun modo, però in modo molto molto semplice, andare molto più veloce. E poi continueremo a fare qualche prova per cercare di eh, grattare qualche, qualche secondo nel tempo di esecuzione. Ripeto, non stiamo modificando la complessità. Nel caso peggiore questo è un problema NP, non può essere risolto in NP hard, non può essere risolto in modo intelligente e eh, l'unico modo per risolverle, e provarle tutte, per provarle tutte è stato nel 2003 dimostrato che la complessità è 1.9999 alla N. Vi saluto.